Buonasera cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita, ben arrivati e bentornati naturalmente nel mio salotto che questa sera come vedete ha una sigla emozionata, si vede che anche il nostro ospite con quello che ci racconterà e con quelle che sono le sue frequentazioni ha già creato delle perturbazioni su, su questa nostra diretta e persino la sigla, Ecco, eh, vedete che sta andando Sta facendo tutto di testa sua la, te la sigla, quindi non sono io che comando ma come vedete stanno già succedendo cose, ma noi siamo abituati, ecco questa sera come avete visto è il salotto di Anna Story. Quindi è il salotto delle storie, delle storie della vita dei nostri ospiti e quindi di questi accadimenti che hanno procurato nell'esistenza nell dei nostri ospiti dei grandi cambiamenti, delle grandi esperienze e soprattutto il rapporto con quello che è il mondo immateriale. E quindi io farei entrare subito il nostro ospite Riccardo Casari che è molto, con molta, molta gioia eh, lo ospitiamo, ben arrivato caro Però Riccardo. Bene. Grazie, siamo felici di ospitarti per la prima volta su Facebook. Mi sì. raccontavi appunto e su Focus. Eh, intanto incomincio a dare il benvenuto ai nostri amici sia di Facebook che di YouTube che si stanno collegando, dicevo, eh, dice di, raccontavamo io e Riccardo prima di iniziare, che lui non è mai andato da nessun gruppo e che quindi questa è, è la prima volta in cui lui partecipa a una diretta, quindi noi siamo veramente onorati di averti con noi e di, farti, di tenerti a battesimo, ecco, Grazie il salotto di Anna Extra. Ecco. Grazie, l'onore mio essere qua con voi. Eh, ti ringrazio di avermi fatto partecipare a questa live e saluto tutti i partecipanti di Focus 3.0. e Specialmente tu Enrico Balantini, un mio caro amico, che ha dato possibilità di, di essere qui certo. con questa sera. Mi eh. hai anticipato perché ti avrei detto benvenuto da parte di Enrico ah, e di tutto grazie. lo staff di Focus eh, 3.0. Comunque, <ride> ma hai, hai parlato che della sigla era emozionata, e beh, voglio sì. dire che la sigla è emozionata come me. Perché Questo, Avete visto come ha strappato, come esatto. si dice in gergo, ma eh, noi l'abbiamo messa prima, cioè andava tutto bene, però ha già cominciato a avere le, le sue emozioni. Quindi, come ci dicevamo sempre eh, nella preparazione, mi sa che stasera succedono cose, vero? Mi sa che stasera succedono qualcosa, è vero, ecco, e, poi, e, poi, e poi appunto eh, e Riccardo ha detto eh, se arrivano i messaggi eh, di tra, in trans, insomma, e lui. Li darà, ecco, eh, anzi io sono sicura che di questi tempi hanno tutti urgenza di comunicare vero dai piani alti di esatto. comunicare con noi, c'è un, un momento di, di grande bisogno ecco. è un momento eh, di grande bisogno, hai completamente ragione. È vero, ecco eh, allora, ecco, grazie eh, vedo che siamo già un bel numero io direi che potremmo intanto iniziare a raccontare, quindi salotto di Anna Story, dobbiamo raccontare la tua storia, quindi eh, che è già stata un po' descritta ecco, nel, nella tua biografia, eh, nel post eh, che abbiamo fatto, però è bello sentirci raccontare da te, ecco, come sono state le prime esperienze quando raccontavi appunto nella tua biografia, che sin da piccolo, no? Vedevi cosa, succeva, cosa succedeva, cioè, come succedeva. Io ho sempre visto il mondo spirituale, ovviamente a quell'età, attorno ai 6-7 anni, non era nitido come adesso, ma era, era per me era normale. Ehm, secondo me essendo cinato, per me anche tutte le altre persone dovevano vederla um, infatti a volte parlavo con mia madre mentre ero quando andavo per dormire e gli chiedevo mamma ma c'è un signore c'è qualcuno dice, ma no non c'è non è vero e, e questo è un esempio pure andavo al cinema con gli amici mi ricordo a un mio amico gli ho detto sposti dalla sedia perché occupata eh, eh. bellissima eh, ma da chi? e eh, naturalmente il tuo amico ti ha guardato bene ecco no? Eh, ho guardato eh. per dire ma a eh. eh. quegli anni lì eravamo ragazzini mi ricordo che eravamo in cinema ero con, eravamo in quattro e c'era un genitore che ci accompagnava non mi ricordo neanche più il film qual era però mi ricordo la, la cosa che ho detto guarda che qui c'è una persona posta e fin quello dove e questo mio amico ha detto: ma chi c'è? No, essendo scuro è tutto la cosa. quindi per me, da, da fin quando sono nato ho avuto questa um, capacità di vedere il mondo dello sì. spirito in modi differenti a volte ero più nitidi, meno nitidi eh, ma soprattutto eh, riuscivo a comunicare con loro quando ero tranquillo uh, ovviamente essendo un bambino eh, c'era tanto gioco tante, tante cose poi c'è stato un periodo particolare mi sembra quando ero uh, nella parte adolescenziale, quando ero un adolescente, scusa, um, che pian piano la cosa era sfumata, perché eh, ovviamente ero innamorato del mondo, delle nuove esperienze, delle amicizie, e pian piano era sfumata. Poi a una certa età, a 21 anni, uh, sì, 21 anni ho avuto um, una fortissima... Um, un fortissimo amore, una cosa veramente forte, vorrei quasi chiamarlo uno shock, ma uno shock dà un'idea un come fosse una cosa brutta, invece non è stata una cosa brutta. E lì il mondo spirituale ha cominciato, non, sono, non ho cominciato solo a rivedere. È stata una specie di estasi, insomma. Ho cominciato a sentire le voci, ho cominciato a sentire le sensazioni, ho cominciato a vedere le energie sulle persone e lì è stato un continuo, uh, una continua evoluzione della della mia mentalità, che ha 21 anni è un ragazzino, eh, quindi esperienze di vita non erano ancora eh, così sviluppate, così sviluppate <ride> esatto, anche lì sembra una cosa, ma però anche in tutti gli anni, adesso mi fanno in mente, um, mi è sempre stato vicino anche quando lo vedevo, perché io uh, mi ricordo che ho avuto delle situazioni anche un po' particolari, complicate, eh, dove non voglio dire che era un incidente, ma stava per succedere un qualcosa di particolare. Sentivo una voce che mi diceva "Non ci andare, non lo fare". E mi fermavo e dicevo "Ok". Una voce dentro di me ha detto che non devo fare. Non avendo fatto, poi ho visto cosa è successo dopo. Quindi è non... era già bello che tu ti fidassi di questa voce, no? Perché tante volte e... uno sente e poi fa Magari lo stesso di no, te, io sono, tua, no? mi proprio. sono sempre fidato, mi sono sempre fidato e non, non ho mai messo in dubbio. Eh, da bambino, a quell'età, ero molto tranquillo della cosa. E, e non ero neanche spaventato, non è che mi spaventavo, forse si spaventava più mia madre <ride> che io, eh, perché vedevo queste, queste entità. è sempre stata molto, una cosa molto tranquilla, l'ho sempre vissuta con una certa serenità. Poi, come dicevo, a 21 anni avevo capito che qualcosa si stava muovendo e ho, e ho cominciato a studiare. Studiare, divoravo libri, um, cercavo... Qualsiasi persona che mi potesse parlare di spiritualità. Eh, ecco, eh, scusa se ti interrompo, Riccardo. Perfect. Intanto io voglio dire che Riccardo è un manager di una importante eh, società di computer. Ecco, ecco, e lui, sì, stiamo eh, facendo questa diretta in collegamento con Londra. Esatto, siamo quindi, a Londra. Quindi, welcome to Italy. Thank you. In, in Focus 3.0. Ecco. Eh. Sì, sono, sono, abito qui a Londra da eh, 16 anni. Il motivo per cui vivo a Londra è appunto per la medianità. Come ti dicevo, per studiare la medianità e praticarla. Come ti dicevo prima, um, all'età di 21 anni ho cominciato a studiare. Cercavo corsi, persone, seminari e sono arrivato, ho incontrato, direi per caso, ma il caso non esiste. esiste? No, non esiste. Non esiste. Um, in una società di... Eh, in, no scusa società, in un gruppo di, uh, di Modena, dove appunto c'erano medi inglesi che eh, insegnavano i corsi di medianità. Um, ne sono rimasto veramente estrezzate questa cosa. E hai incontrato in Italia? Italia, a Modena. A Modena, un gruppo di medium... Gruppo di che medium seguivano inglese. la scuola inglese. Esatto, quindi dall'Inghilterra venivano appunto a Modena mm. e facevano... Um, questi corsi, questi seminari. Quindi dove... erano i medium della... di ah, del... eh, no. no, no, non erano loro, erano, una, erano altri tre, mm. ehm, dove ovviamente erano conosciuti, una specialmente, una signora era molto conosciuta qua in Inghilterra, eh, nella parte nord di Inghilterra, perché lei veniva da quelle parti lì, anzi no, scusa, del Galles, dall'altra da, da, parte del Galles, ed era abbastanza conosciuta. Gli altri due erano conosciute anche loro, ma non erano popolari come lei. E questi medium ho cominciato a studiare. Cosa ho studiato loro era, principalmente, cosa ho imparato da loro era un, un metodo, una tecnica per riuscire a focalizzare le energie nella comunicazione con il modo dello spirito. Perché non avendo avuto dei maestri, degli istruttori sì, da, a quando sì. era bambino, quello che veniva andava bene, chi vedeva andava bene. Invece bisognava focalizzarsi in un certo modo, anche perché il concetto della medianità, soprattutto qui in Inghilterra, come sai, gli inglesi hanno una mente molto analitica, sì. molto, hanno un sistema, parlando di computer, sì. binario: o è 0, o è 1. Gli italiani hanno molti più numeri. Eh, adesso poi, dopo andremo a vedere, ecco, quindi adesso eh. finiamo prima di ascoltare la tua storia, poi andremo a vedere qual è ad esempio la differenza tra mm. la medianità inglese e, e quella italiana, con le varie scuole, ecco, insomma. Esatto, esatto. Mm. E da lì ho, ho deciso, ho, ho, grazie anche ai suggerimenti di alcuni miei amici, in particolare uno che forse anche qui stasera, si chiama Enzo Sardeglio, mio carissimo amico, mm. che mi ha aiutato nel mio uh, percorso spirituale di vita, e, e, e ho deciso di venire in Inghilterra. In, in, in Inghilterra, giovane, beato, senza nessun pensiero, <ride> e ho cominciato a, a studiare. Ho frequentato Stansted, differenti volte, ho ma soprattutto uh, studiavo e praticavo, um, non pubblicamente, nelle chiese spiritualiste. Eh sì qui nel, nel Regno Unito. Perché, Dopo no, racconteremo anche di queste eh, chiese spiritualiste, perché ce ne sono parecchie lì in Inghilterra. Mi pare che siano mm. 350, cioè ce ne sono. Mm. Sì, sì. E poi ehm, il mondo spirituale ehm, è la cosa più bella che esiste ed è anche molto interessante, perché quando noi evolviamo o arriviamo a un determinato percorso della nostra vita o evoluzione, poi le cose cambiano. Nella mia vita, um, vorrei, non, non, non mi ricordo tanto preciso quanti anni avevo, ma ho avuto una pausa. Mi sono preso una pausa con la, con la, non tanto con la medianità, ma con lo spiritualismo inglese. Non perché non vada bene o, o qualcos'altro, ma sì, ho fatto una mia introspezione personale e ho appunto riscoperto e rinnovato la mia eh, credenza cristiana perché io sono nato cristiano e, e tu io, sei originario di io sono originario di Ferrara di un paesino di Ferrara Infatti che sicuramente... ancora qualcosa eh? no, sì. no ma non andrà mai via qualche cosa un po' del parlerà mai anche se parlo sì. in inglese tutto il giorno e sì. a casa con mia moglie no e i miei figli che sono italiani però maggiormente per lavoro parlo in inglese da 16 anni sì. ma il mio accento Emiliano, non sparirà mai sì, le mie uniche. È, è bellissimo. Eh, ti ringrazio. Eh, eh, e quindi, dici. E quindi, sì, ho avuto un'altra. Hai preso la pausa? No, da quello ti sei avvicinato Mi alla... sono avvicinato di più al cristianesimo. Quello che ho imparato, eh, ho, ho preso anni, eh, non, non parliamo di pochi mesi, dove la mia non, non si era fermata, bensì andava avanti, ma cambiava. Cambiavo io, cambiavo io e cambiavano le energie, l'entità che erano vicino a me è stata un'evoluzione col tempo, e solo adesso sono arrivato adesso dimmi, arrivato a comprendere che non c'è, non ci sono differenti tipi di medianità, ma ce n'è sempre solo uno. E non è in base al tipo di religione uh, o di credenza, perché ovviamente nello spiritualismo certo. inglese quella è la base, ma la medianità è anche nella Bibbia. La trasfigurazione di Gesù e la finalità c'è anche eh, nel um, eh, Muslim eh, come si dice in italiano: eh, nei musulmani ci sono, Musulman. sono differenti eh, religioni che l'abbraccio o non l'abbracciano, ma c'è e questo sono arrivato a comprenderlo eh, attraverso differenze esperienze, soprattutto nella preghiera, nella preghiera cristiana, il gruppo di rin rinnovamento dello Spirito, che lo Spirito Santo. Che, che le persone, che tante persone ricevono, è un'altra evoluzione della medianità, di comunicare con lo spirito. Ti Faccio un esempio, nella medianità inglese si basa a one to one, uno con uno. In quella della, della cristiana è un, è un concetto molto più ampio. Certo. Perché la differenza è che la medianità cristiana ha fede. E per quello che ho messo i numeri. Gli italiani hanno due, tre, quattro, cinque. Quelli inglesi sono molto più analitici e hanno bisogno di Uh, di conferme eh, statiche, uno to uno, uno, lo sto dicendo in inglese, one to one, uno, one one, uno. Certo, sì sì. E, poi affrontiamo il discorso dello Spirito Santo eh, perché è molto interessante, quindi hai fatto tutta questa esperienza, ti sei avvicinato appunto a queste nuove eh, realtà e, e, poi, e poi cosa hai fatto? Io so che l'abbiamo anche scritto, avevi fatto i tuoi percorsi su uh, Stansted e poi hai... Intervinto. Sì, ho fatto dei percorsi a Stansted per, um, per, mol, per, per molte volte, sono andato... L'Arthur sì. Student College, sì, mm. sono, andato, sono andato lì principalmente perché è la sede centrale. Certo. E tutto lì, lì si possono trovare corsi per principianti, ma corsi anche... Mi sono iscritto proprio per diventare meglio in certificato perché anche loro hanno una procedura, no, un metodo di studio e di seguire determinati step. Non, non accettano tutti, non è chi entra poi diventa meglio. Una volta che vieni assestato, cioè eh, reputato in grado di poter comunicare col mondo spirituale a modo proprio, perché ognuno ha una medianità differente allora cominci in determinati studi, studi sulla filosofia, sulla religione, ovviamente quelli pratici, che, vengono, che normalmente non vengono fatti a Stanster, ma vengono fatti nelle chiese spiritualiste eh, convenzionate, non convenzionate, associate, associate, associate sì. al spiritualismo nazionale inglese, che viene dominato SNU. Qui ho trovato altri tipi di chiese che eh, cristiano spiritualiste dove leggono la Bibbia e alla fine danno prova eh, dell'esistenza del mondo spirituale. Quindi, eh, quindi in Italia veramente si ha la possibilità di spaziare in modo incredibile, dove si può praticamente eh, incontrare meglio persone o sensitivi che lavorano in una chiesa cristiana, ovviamente non, non, non lo pubblicano così, ma anche una chiesa spiritualista, o in centri anche di guarigione eh, qui ci sono uh, appunto uh, ambulatori dove ci sono persone che danno la guarigione spirituale e questa è una cosa molto importante perché viene, si parla anche molto se, spesso della medianità, della medianità mentale o di trans sì. ma anche la guarigione ci sono molte persone che soprattutto in questi periodi di quello che è passato, negli ultimi anni eh, un... che si sono abbassate un po' le energie anche però hanno Indubbiamente bisogna di una guarigione. Una guarigione che non è unicamente l'imposizione delle mani, ma anche una preghiera, una determinata preghiera, ovviamente avvicinando le mani al corpo, che aiuta l'anima perché una volta che l'anima sta bene, poi il corpo migliora tutto entra, tutto parte dall'anima, inizia e finisce con l'anima quando l'anima sta bene, quando la persona è in equilibrio, allora il corpo sta meglio. E quando si ammala male il corpo si è prima ammalata l'anima. Lo sta per dire, infatti quando poi si ammala il corpo, vuol dire che l'anima è già ammalata. Sì. Poi, è bene ovviamente utilizzare i, le medicine, le, le, i trattamenti medici, perché ovviamente, ma c'è da porsi la domanda perché ho, ricevuto, ho avuto questa malattia, che cosa devo capire, cosa sta, cosa sta cercando di dirmi la mia anima. Allora ecco la cosa che lì è più profonda e si può lavorare sui carichi perché a volte uno può pensare e dire vado al meglio e me lo dice, ma invece a volte c'è proprio bisogno di un'introspezione personale per riuscire a comprenderla e poi guarire, stare meglio e anche in questo modo avvicinarsi alla spiritualità. Noi quando parliamo di mondo dello spirito non è unicamente un trapassato, può essere uno spirito guida può essere una persona mai incarnata, può essere un angelo. Gli angeli sono in tutte le religioni e sono right. um, proprio l'anello di congiunzione tra l'uomo e il divino. I messaggeri. I messaggeri, esatto. Sono coloro, esattamente... hanno l'ufficio stampa. Esattamente, e tu questa cosa la sai benissimo. Io lo so bene. Esatto. Io lo sono, faccio qua e loro lo fanno di là. Eh. Esattamente. Sono appunto quelle quelle entità che i messaggeri i messaggeri aiutanti ovviamente cioè aiuto, aiutano tutta la malità nel poter stare e ascolta riccardo quindi cioè, tu hai fatto tutti questi percorsi e poi a un certo punto eh, cioè la tua vita perché dobbiamo guardare che nel frattempo la sua vita reale cioè quella della quotidianità della materialità ecco insomma avuto una sua evoluzione perché hai incontrato tua moglie, hai avuto due <ride> figli, e appunto sei un manager di un'importante società di, di computer, però cioè tu continui a fare no, sì, questo sì, tuo io, percorso. Eh. Sì, sì, continuo. Io ho sempre fatto, um, non voglio dire due vite, uh, ho fatto la vita, come dico in Inghilterra, quella che paga le bollette, che è quel lavoro che, che faccio. Sì. E ovviamente continuo a farlo. E poi adesso le bollette sono anche molto care, eh? Vabbè, chiudiamo la sì, parentesi, eh, sì. togliamo l'attualità, no? Siamo proprio i per il bip. <ride> sì, sì, sì, sì. Sì, sì sempre sì. avuto una vita, anche perché io ho sempre, e questa è una mia opinione, eh, non dipendere finanziariamente, eh, economicamente dalla spiritualità, cioè non vorrei creare un qualcosa da dire, devo per forza fare i contatti, devo per forza avere della gente, perché non è più un qualcosa puramente spirituale, ma bensì un qualcosa di un dovere più economico. Quindi ho sempre voluto mantenere una differenza, avere un lavoro normale, che è un, normale, un lavoro prestigioso. Anche Kardec farlo. lo diceva per primo, che non bisognava farlo. Esatto, mm. esatto. Con questo non dico che chi lavora spiritualmente o chi fa meglio deve farlo gratuito, questo no, perché... Ti faccio un esempio, io facevo seminari in Italia, in Svizzera, in Inghilterra e il, volo, il biglietto del volo dovevo pagarlo quindi finché si parla di queste cose, va bene. Ma essere un qui lo chiamano full time medium, eh, ehm, no. No, no, no, Beh, poi ti dico anche: in Inghilterra, chi lo fa full time non esiste, ci sono. Cioè, ci sono pochi casi, dovrei contarne 5 o 6 dove lavoro. A tempo pieno, tu sì, dice, pronto, ma, ecco, ma. poi scrivono libri, cioè non, i lavori spirituali non... non um, in questi fatti bene, ovviamente, non, non, non sono per, per fare cassa, ma bensì per dare un aiuto agli altri. Esattamente quello che state facendo voi qui, che sta facendo focus 3.0, sta dando completamente informazione a tutte le persone e, e questa, è questa è la spiritualità, dare informazione alle persone di chi ha bisogno, perché io ho conosciuto tante persone come me, meglio di me, dove avevano un contatto veloce, diretto, e ricevono determinate informazioni per poter aiutare, ma anche con persone dove facevano fatica dove avevano bisogno. E allora è lì che entra la, la figura uh, di Milian, la figura di a metà, che mediana la parte più sottile del mondo dello spirito, della luce, con quelle delle persone che sono qua. Perché ci sono persone... Uh, io ho dei casi in famiglia, non, non, non, non, non, non un problema, dove hanno provato e, e, e, e non ce la fanno, perché la loro anima ha una determinata evoluzione, un qualcosa in questa vita in cui ha bisogno di ricevere aiuto attraverso altri medium o altre situazioni per poter evolvere. No, e infatti l'aiuto è proprio quello: cioè mh, il rapporto con persone che in modo serio, quando dico serio, Risottolineo, insomma un po' quello che tu hai detto prima, è serio anche per competenze, anche serio, anche serio per capacità, ecco. è, io penso questo che quando c'è bisogno di aiuto bisogna farsi aiutare, poi però bisogna imparare a camminare con le proprie gambe, perché non ah, so sì. cosa ne pensi tu Riccardo, però io credo che non sia un buon aiuto quello che mantiene le persone nella dipendenza dei medium, perché vuol no. dire che tu non stai camminando. No, esatto. Va bene farsi aiutare, ma dopo bisogna camminare da soli. No? Io sottolineo caldamente questa cosa. Il, I medium, anche altre persone che ho conosciuto come dei costellatori, per esempio, hanno, posso, devono aiutare le persone. Se la, la persona lo chiede, se ha bisogno di aiuto, va bene. Ma una volta che la persona ha iniziato a camminare, a capire come muoversi, la persona deve evolvere da sola. Altrimenti... Non, la, quella persona non la evolve più, perché poi aspetta che l'altra persona gli risolva il problema. Uno due, e poi diventa statica la cosa, anzi va avanti ad statica e va avanti di inerte perché c'è una persona, o un meglio, qualcun altro, che spingono, danno messaggi. Sì. Per Ma non sei neanche nell'esercizio del tuo libero arbitrio, perché se non te, sei più nel, nel ecco. libero arbitrio, e questo è, un, è una delle cose non più, è... peggiori da fare: vivere per un'altra persona, o impedire la, no, le persone di fare la propria esperienza positiva o negativa, può darsi che ci sono persone che nel loro, certo. nella loro karma, nella loro anima, devono fare determinate persone che noi reputiamo che non siano giuste, ma in verità deve essere così. Io ti, ti dico, eh, prima del Covid e tutto, eh, sì. eh, davo un, due o tre settimane di distanza, un mese tra un contatto e un'auto, nelle sedute private, e poi dopo un po' le dici, per la tua strada, mi pare, che comincia a camminare perché altrimenti si diventa, si ha una specie di dipendenza e non si fa neanche più una scelta. Uh, vi Faccio un esempio: che mi viene a dire che è un mio carissimo amico e sono sicuro che sta guardando. Quello lì, e avevamo 20 anni, quindi lo posso anche dire. E lui mi chiedeva se doveva andare con una ragazza o con un'altra a 20 anni, tra... vai con quello che ti porti il cuore. Lei chiedeva a me, ovviamente, a me i messaggi non li facevo. Perché lui era, però come ti diceva, a 20-21 anni si rideva così. Perché poi, anche tornato al discorso di prima della mia età, a, 20, a 21 anni quando ho cominciato tutta questa sì. cosa, questa eh, rivoluzione. Cosa, e tu, sì. Avevi cosa, tutti che ti cercavano per i messaggi, ma tanti, alcuni mi rifiutavano, dicevano: no, che tu sei strana. È troppo voce. strano, ma senti, ma tu avevi udienza, vedevi? Allora, era chiaro, chiaro udienza, la situazione interiore, eh. esatto. Li avevo prima, chiaro sensazione mm. eh, la voce interna, la voce esterna. È un po' più come chiama in Inghilterra. Mm. Giovete più o meno tutti. Ho avuto anche esperienze in un cerchio di eh, transfisica che è stata veramente. Emozionante anche eh, ma cioè sì. con incorporazione vuoi dire no, con... no, no, con l'ectoplasma, ah, con sì. Ah, molto interessante, molto, ma anche molto in Inghilterra dicono scherzi, molto Paurosa, sì, ma su di me all'inizio, dicevo, oh, cosa così è, co racconta cosa è successo? Allora, i, nostri amici, io... I nostri amici, eh, sanno che cosa di cosa si tratta, alcuni lo sanno, altri no, così glielo spieghiamo sì, quindi l'elettroplasma è, è energia del corpo del medium che esce e forma qualche cosa che il modo spirituale vuole far vedere. Um, io mi ricordo che ero in un cerchio, tranquillo e beato, non c'era nulla di preparato, nessuno lo sapeva, abbiamo, eravamo in meditazione. Era un esercizio di meditazione normale, non, non mi ricordo neanche che abbiamo fatto nulla di particolare, e ho il mio cuore ha cominciato a palpitare in modo fortissimo. Nel mio primo pensiero ho detto ok, qualcuno mi sta dando guarigione perché in alcuni casi ho ricevuto guarigione e il cuore accelerava un po'. Ed è una cosa quasi normale. Ma accelerava, accelerava molto. E vabbè, più va veloce più guarigione sto, sto ricevendo. E invece ho cominciato a sentire un qualcosa verso la schiena perché aveva una giacca verso la schiena che come si gonfiava. Mm -hmm. oh. E poi um, dopo un po' Uh, sentivo qualcosa al naso e pensavo che eh, dovevo soffiare il naso che ti colasse il naso mm. e invece non era quello quando ho aperto gli occhi erano altre cose cosa <ride> Cos hai visto quando hai aperto gli occhi? Ma, qui era una specie, di, di, come una specie di, di una nuvola e dietro era come eh, in effetti un palloncino che si gonfiasse che mi gonfiava la giacca poi sentivo che passava per le maniche e lì è iniziato il panico ho detto <ride> cosa sta succedendo? E l'altra parte c'era um, il medium e l'assistente, eh, erano con gli occhi così. E io li guardavo, io la testa proprio loro, no, no, stai fermo, stai fermo, stai fermo. E dopo um, 30 secondi, pian piano è rientrato. Pian piano è rientrato e... Um, e avrebbe preso una paura esagerata. Detto, cosa Credo. E loro come l'hanno classificato? Loro l'hanno classificato, ma questa è stata esattamente la prova di... Eh, Produzione... di sì. Produzione di ectoplasma. di ectoplasma. Il motivo, eh, non era stato specificato bene il motivo, ma ha detto c'è un, un perché, in qualcosa, è successo proprio a lui, perché eravamo tanti meglio, ma proprio lui, e, e alcune persone l'hanno vista e altre no. L'altro l'hanno visto chi non l'ha vista perché aveva gli occhi chiusi, perché era una meditazione, altri avevano gli occhi aperti ed erano sbarrati. Infatti io pensavo che mi, fosse, mi fossi sporcato, non no, so, sì, sì, e eh sì, erano... Sì, sì, questo è, eh, ci, cioè, ci fa proprio capire come la materia sia un addensamento energetico, un addensamento sì. energetico. L'electroplasma proprio ti fa capire, cioè, è l'inizio della formazione della materia, no? Esattamente, infatti nella giacca si era gonfiata e stava, stava per passare per le maniche e sentivo proprio come se un qualcuno era come per fare un esempio uh, l'aria calda del fondo come un col fondo ti soffiasse è, è anche fatto? giusto che ci sia il calore perché c'è un'accelerazione no? c'è un'accelerazione che produce calore sul riscaldamento insomma Esattamente Bello No, insomma, magari per te No, no ma dopo, sì. dopo ero eh, penso che ho, ho cercato anche quindi in, in, in un cerchio, perché qui lavoro molto nei cerchi, sì. di, di riprodurla e una, un medio che ha lavorato per 50 anni, ha iniziato bambino e forse sta ancora continuando a lavorare e mi ha detto, non possiamo noi ehm, riprodurre l'evento a nostro comando. Certo. C'è un qualcosa più grande di questo. E se ti è già successo, succederà ancora. Però non sappiamo. Quando. E ti è capitato? No, non mi è capitato. Okay. Ma <ride> hai già tirato un sospiro. Ma <ride> volevo dire cioè, che anche questa è un'altra conferma di come non si possono usare quelli che sono i paradigmi, cioè di riferimento per le eh, sperimentazioni, no? dove ci sono appunto. Dei protocolli che, tra i quali c'è quello della ripetitività, no? cioè, questo ti fa capire che per valutare queste realtà e queste esperienze non si può usare eh, quel, quel protocollo. Esattamente. Non esattamente. si può usare quel protocollo. Questo non vuol dire che non sia vero e che bisogna cambiare il protocollo. Esattamente. Bisogna cambiare il protocollo, certo, certo. Ah, bellissimo questa cosa. Senti, ma eh, raccontaci un po' ecco, poi, di cose che sono successe nei sì. tuoi contatti, che cosa hai, hai vissuto, che è arrivato, casi eclatanti, testimonianze molto forti. Ah, guarda, eh, sì. eh, seguo il filo di, de, della medianità fisica, più il filo più il medium in cui, l'insegnante con cui lavoravo. Sì. Eh, lui era specializzato nella medianità di trans nella medianità scusa di trans di trans, trans. Eh, quello che chiamano trans medianship la medianità di trans qui Ma una uh, trans come ehm, no, migile, no, no, no incorporazione incorporazione, cioè, incorporazione. incorporazione. Sì. e spieghiamo cosa vuol dire incorporazione ai nostri amici Or, eh. incorporazione e sottospiego spiego quello, come l'ho studiata sì. qui incorporazione dove il medium è totalmente passivo completamente e non è presente e non è presente diciamo che anche nelle mie esperienze che ho fatto, e ne ho fatto un mese fa, um, c'è un 5-10% della mente del medium, nel senso che rimane vigile in caso del dolore, se viene toccato da un partecipante, mm. quello rimane agito, però il medium poi non ricorda. non ricorda... niente, infatti. Io infatti dico tutti, registrate. Registrare, certo. Perché io non mi ricordo. Infatti nel io ho registrazioni di vent'anni. Mm. Esatto, io nel mio caso l'ultimo o la penultima, vedo questa fortissima luce, perché utilizzando la chiaroveggenza che arriva talmente forte di fronte a me e poi è come cadere in sonno, torbi. E, e, e non sai minimamente cosa è successo Nella, in questo tipo di, di, di immediatà. Poi ci sono altre piedi in dove... dove raccontavi, ecco, raccontavi di quello che ti è successo però, adesso abbiamo spiegato ah, sì, la sì, transfer incorporazione no? L'incorporazione in questa chiesa spiritualista e ho iniziato a parlare una lingua africana. E lo so perché c'è una persona dell'Africa dove i suoi nonni Parlavano quella lingua e lei riusciva a capirla. Perché lei era poi nata qui in Inghilterra e riusciva a capirla. E, e mi ricordo che le persone mi, mi guardavano e dicevano, guarda, che hai parlato una lingua che non aveva capito. E mi ricordo ancora, questa era una ragazza. Aveva alzato la mano e disse: no, io ho capito quello che ha detto. E cosa ha detto? E, e aveva portato il messaggio dei, dei suoi genitori, dei, dei suoi nonni, dei suoi genitori e suoi nonni. Per dirgli di... Eh, era un messaggio, diciamo... Dedicato a lei? Sì, lei. E lei è l'unica che ha capito, perché ehm, per sfatare un mito, a volte si sentono persone che, che hanno suonato un medium hanno parlato una lingua che non capivano, e penso che fosse stata una lingua ancestrale. Ma quello che ho imparato dal mondo dello spirito e da tutti i corsi che ho fatto, c'è una, una difficoltà... Cioè, il lavoro per il medium e per il mondo spirituale, per mettersi in contatto... È un lavoro complicato, quindi non perdono tempo a dare informazioni dove nessuno capisce, no, no, non vengono neanche se per loro. Ma quando vengono queste cose c'è sempre una persona, un qualcuno che riceve e che lo capisce. E per questo è stato un altro, un altro esempio dove ho parlato con un, un tono di voce che era una donna, eh, molto, allora era molto femminile. Uh, i lineamenti attraverso una luce rossa cambiavano ero più magro, più alto, sembrava che avessi i capelli più lunghi, le spalle si erano cambiate e la gente l'aveva notato mi ha detto guarda si è cambiato completamente e poi in tutte le trans eh, in tutti i, i contatti di trans il mio accento in inglese il mio accento italiano spariva infatti mi facevano la battutina in... non eri più emiliano non, ero più, no, non lo sentivano più il tuo accento è sparito Alcune parole che io non conoscevo in inglese venivano aggiunte, no, non tante, ma l'accento spariva. E mi diceva, guarda, sembravi uno di noi. E in alcuni casi, ricordo uno, uh, un signore che era, aveva dei collegamenti, eh, beh, dei collegamenti aveva dei, dei, dei, dei trapassati, scusa, dei parenti che erano, uh, avevano vissuto la guerra, e il modo in cui io parlavo, quei termini che dicevo, risuonava, erano identici a quelli che aveva nel diario di, di suo nonno è infatti, infatti si era presentato come un signore anziano e il metodo in cui parlavo era uguale a quello, a quello che era scritto nel diario quindi la medianità, secondo me la medianità di Trenheim è una delle più belle e una anche delle più difficili perché il meglio si deve lasciare completamente, non deve porsi la domanda perché come dicevo è una medianità passiva, io bisogna avere la totale fiducia nel mondo dello spirito che con l'esercizio e con tanto tempo la si può ottenere ma ci vuole molto lavoro e Vi con gioco. protezione Ecco è con protezione, infatti eh, bisogna sempre fare una preghiera sempre quando si lavora con uno spirituale in qualsiasi momento una preghiera, una preghiera non deve essere una preghiera particolare una preghiera che venga dal cuore quella allora è la preghiera che aiuta a lavorare con il mondo dello spirito. una vera spirito... preghiera, quella. Esattamente, perché noi siamo anime, ma sono anime anche loro, e non vogliono una, un trafiletto di un libro o di qualcos'altro, vogliono veramente una preghiera che viene dal cuore, perché noi preghiamo per loro e loro pregano per noi. E questa è la condizione anche della preghiera, anche, soprattutto in un contesto cristiano. Comunque, tornando sulla medianità, già l'altro tipo di medianità, e quella io ti dico vigile però sei già più um, riesci a comprendere quello che sta succedendo maggiormente certo. diciamo che hai un 70% del tuo del cervello del medium è, è co cosciente quindi riesci a capire o forse riesci anche già a vedere chi è l'entità con cui sta lavorando e i messaggi e comincia a parlare normalmente parla a rotazione nel senso che non si pone alla domanda di cosa sta dicendo ma ci lascia andare completamente in questo caso qui, anche questa è una bellissima trans. Non vorrei chiamarla più leggera, ma una bellissima trans dove dà gli stessi risultati e informazioni di una trans molto più profonda. Questo è, anche questa è una cosa... Devo dirti che questi sono stati i primi tipi di trans che facevo. Quando ero più giovane, non avevano ancora iniziato a venire in Inghilterra, la mia trans più o meno era quella. Poi pian piano, con gli esercizi... Tanta pazienza e tanto tempo sono riuscito ad arrivare a questi tipi di trans un, un po' più profondi e dare conferma del mondo spirituale, conferme bellissime del mondo spirituale. Diciamo e che, e sì. anche, anche vedere appunto i trapassati. Ah, nel, nella trans dici? Tu, sì, ecco, tu riesci anche appunto a, ver, a vedere. i Allora, trapassati. Nella, nella trans parliamo delle ultime. Di solito arriva una, una luce molto forte, molto bianca, forte nel senso intenso, eh, non, non forte che, che, che disturba. Eh, poi succede qualche immagine, quando ritorno qualche immagine, qualcosa, nell'ultimo mi ricordo un prato, un prato con delle colline, mi sembrava la Svizzera, mi sembrava una, un posto del genere, poi dopo sono veramente poche quando si entra in transporte. Differente quando si lavora con la medianità. Esatto, prego. Con eh, la medianità? Non... la mentale, come la chiara reggente. Ecco, sì, esatto. Lì esattamente lo posto, lì devi vedere completamente. E tutto. tu quando hai contatti, ecco. Quando contatti, principalmente è con la medianità uh, mentale, quella chiama sì. medianità mental, leadership. Quella mentale, ovvero la chiara reggente, la chiara percezione, dove arriva informazione attraverso l'anime, il campo aurico. E la mente non dovrebbe, ma um, dovrebbe um, elaborarla per capire che tipo di immagine è. Perché a volte il mondo spirituale e cambia da entità a entità, ma anche da medium a medium, a volte arriva il messaggio o l'immagine diretta. A volte arriva un'immagine dove sanno che il medium la adatta a livello personale e sa che la persona in ricevente lo capisce. Quindi a volte... Il, il, il concetto sembra astratto, complicato, ma è, è, il mondo spirituale fa sì in modo che... Possa essere recepita. Esatto. Le informazioni le metto in un modo dove l'intermezzo, il mediatore, il medium riesca a dare le informazioni correttamente alla persona che le ricevere, E posso dirti che questa... che il mondo spirituale, come uno dei primi insegnamenti che ho imparato, non sbaglia mai. Chi sbaglia è il meglio che lo noi nell'interpretazione, sì. Cioè. Esatto. Infatti. Perché poi... Calcola che eh, tanta gente, eh, non, tutto il mondo, tutte le persone nascono con un concetto molto materiale. Questa è una penna, rimane una penna. Okay? Ma è quando superi questo livello e di dire ok, questa è una penna, ma c'è qualcosa dietro o al di sopra di questa penna, allora cominci ad avere una, una propria tua credente fiducia, soprattutto fede, che puoi superare questa cosa. Però ci vuole tempo, passione, dedizione e tanto lavoro la medianità sembra facile a volte quando vediamo alcuni medium sembra facilissima ma c'è molto lavoro, c'è molto studio ma e ci sono anche quelli che però non frequentano nessun nessuna college, nessuna scuola e vanno di loro come si dice no? ci sono degli medium che sono molto spontanei, cioè sì. che sin da, eh, magari sin da piccoli ecco, vivono certe esperienze, non hanno mai frequentato eh, e hanno, eh, insomma, io credo che poi se abbiamo un, certo, un compito, se dobbiamo svolgere no, un certo ruolo, eh, fare un certo servizio, le cose in un modo o nell'altro vengono ah, fuori cioè O ce l'hai già così che sono di tu e di spontaneo, e poi dopo puoi andare avanti? Magari c'è altra gente che ah, non, non frequenta nessun college, nessuna scuola e ha una sua medianità e va avanti per, per quella strada, no? Anche... Eh, certo, ma è, è, è, è, è, va benissimo anche questo. Anzi, se torniamo indietro di 200 anni fa, non c'era l'Arturismo, la esatto, non esisteva. che andavi a stanza e esatto. La, eh. lo spiritualismo in inglese nato okay, le, ecco. le, le sorelle Fox che le sorelle Fox il 31 marzo 1848 questa era una data che bisognava sapere sì. sono state loro attraverso i battiti hanno cominciato certo. a creare un metodo poi dopo sì. Altri sì. Meglio, hanno migliorato hanno creato i sette principi e quant'altro ma tu hai detto una cosa molto importante ogni anima ripeto ogni un persona ha un compito sì. ha un compito ha un compito che può essere se sviluppo. devi fare quello viene fuori quella esatto. cosa lì. e parte. poi ci sono quelli che invece strada facendo sviluppano delle cose e magari non era nel loro compito ma poi si dedicano a quello esatto. no? perché hanno una loro, un salto evolutivo loro che gli permette di avvicinarsi a certe frontiere e approfondire quindi quel percorso e cambiare questo è l'aspetto veramente di quella vera la grande magia della vita di come noi possiamo costruire uh, l'evoluzione no? della nostra vita ma anche della nostra anima a me hanno insegnato anche questo che cioè, quando noi arriviamo qua poi con il nostro libero arbitrio uh -huh. eh, possiamo anche accelerare ancora di più la nostra evoluzione certo. oppure la possiamo ritardare, ecco, rallentare, o addirittura cioè, cambiare totalmente, totalmente strada, ecco, secondo me, questa è la vera, vera grande magia. Gli effetti delle nostre scelte, su ah, quella so, però, che è l'evoluzione, no? eh, le scelte del, del nostre, eh, eh. delle nostre scelte, quello che vanno a fare, Se eh. Eh. Eh. Sì, sì. senti, Riccardo, ma quindi c'è la differenza tra la medianità inglese, sì e la, media, la medianità nostra, ecco, ad esempio, quella italiana, quella che noi ecco, parliamo della nostra cultura, ecco in che cosa consiste? Tanto per raccontarlo un po' i nostri sì, amici. Guarda, la medianità, come dicevo prima, gli inglesi sono molto analitici, e il loro modo di fare è pensare che non è, non è sbagliato, è il loro modo di fare in, in, tutta la loro vita, si basa su delle regole ben precise nell'ambito lavorativo, nell'ambito spirituale, religioso, hanno delle regole. La mediana inglese um, è principalmente inizia, parliamo a livello pubblico, cioè persona, un medium che lavora in una, una chiesa spiritualista o spiritualista cristiana è uguale, dà delle informazioni one to one, ovvero uh, descrive il trapassato, a livello fisico, caratteriale, tutto quello che ne concerne, per poi dare, la, per dare unicamente, non voglio dire unicamente, ma al 90%, la prova dell'esistenza che esiste eh, il mondo spirituale, che c'è un'anima che sta comunicando da un'altra dimensione. Questa è la cosa principale. Normalmente, una volta che la persona, il ricevente, riconosce o oh no la persona, si passa a, al, al, passo, al stage successivo, che è il messaggio. Normalmente nei contatti pubblici, nelle chiese, i messaggi sono veramente... Sono poche, sono poche informazioni perché è una cosa pubblica. Cioè non, non è capito, non, non va bene mettere in pubblico alcuni messaggi, anche perché c'è da dire poi che il mondo spirituale è molto attento a quello che dici in questi casi qua. Quindi, questa è una, una cosa principale. Poi, nel, nel contatto privato penso che, cioè, come lo studiare, come mi hanno fatto studi studi studiare qui a. Alessia Nino ha detto: dai, devi comunque dare delle informazioni ben precise che la persona possa riconoscere. Nella medità cristiana è un po' più ampia. Nella medità cristiana principalmente c'è la fede. Il cristiano ha fede. Chi è cristiano crede in Cristo in questo caso. E, il e lì si passa a un livello dove è, è, è importante avere le informazioni e riconoscere chi è la persona nel mondo spirituale che sta parlando. Ma il concetto principale è il sentimento che il messaggio, che il mondo dello spirito vuole portare al ricevente. Non si basa più su numeri, riconosco la persona e il colore dei capelli o quant'altro, ma bensì un qualcosa di molto più intenso e profondo che arriva al mondo spirituale. Questa è una delle due differenze particolari. Infatti, mi ricordo quando frequentavo questi posti in Italia vicino a Modena, che i meglio inglesi davano tante informazioni, e gli italiani, sì sì sì, ho capito chi è, vai avanti con il messaggio viceversa, io qua, io andavo direttamente al messaggio e dicevo, sì sì, lo capiamo ma non sono ancora sicuro che la persona che, sta, che ci sta dando il messaggio sia, sia lei ci assomiglia, ma non sono sicuro quindi questo, diciamo, sono principalmente le due cose essenziali, poi ovviamente la preghiera, eh... Quindi tu dici che da un punto di vista ehm, analitico, mm -hmm. quindi hai più possibilità di avere un, cioè hai un riscontro eh, più dettagliato con il sistema inglese che eh, così non vuole sapere niente. Lui descrive, non c'è nessun tipo di... Eh, condizionamento da parte di chi vuole no? ecco, ricevere ecco cioè, io non so perché io di su ho conosciuto la Janet Park, Park cioè, sì. ecco la Janet, cioè tu non, non, la, la, la, la, la su come si chiama su mm. su punto so, ecco l'ho conosciuto un po' di anni fa loro allora, l'inglese però tu non, assolutamente non devi parlare non devi dire niente non devi assolutamente non devi dire assolutamente niente se il... loro ti fanno una domanda allora tu rispondi se... Eh, esatto. se no devi stare zitto e parlano loro e ti esatto, dicono eh, che la domanda serve a loro al meglio per riuscire a capire le informazioni che ricevi, perché a volte c'è bisogno di una domanda, ma una cosa importante è anche che il medium e il mondo spirituale hanno bisogno di un ritorno di informazione, cioè un sì o un no perché anche il no è, è, è importante muove meglio l'energia perché è, è, è un cerchio è un flusso quando arriva energia uno spirituale passa per il medium e la risposta ricevente ritorna su. Ora, quando si è nel, nel movimento, nel ciclo dell'energia, questo avviene bene. Se la persona rimane muta in silenzio, le informazioni arrivano e si fermano lì. Sì. Comunque è vero, non, non, non, eh, eh, ci hanno sempre insegnato, hanno detto se qualcuno comincia a parlare dovete fermarlo. Fermate e poi andate avanti. Sì. Invece nella medianità che è fa, sempre fatta in Italia... Era un, un, un, un colloquio tra il mondo spirituale sì. e le persone e, e i riceventi, le persone che volevano uh, comunicare con, um, con i propri trapassati, con le persone del mondo dello spirito. Sto guardando un po' dei nostri eh, commenti, c'era sì, uh -huh. ancora una cosa che volevo chiederti, poi adesso passiamo un po' alle domande alle cose dei nostri uh -huh. amici perché volevo appunto far raccontare prima da te con la tua storia, ma eh, quando tu da bambino hai vissuto questa esperienza, cioè no da ragazzo, quando tu dici mi hanno imposto le mani e ho ah, sì. Ecco, no? quindi vuoi raccontare tu cioè, di questo? Allora, quello è, diciamo, il mio periodo, è un periodo di riflessione dove la mia spiritualità, la mia creazione di religione è andata, era centrata molto uh, sul su, su cristianesimo, genere cristiano. E anche in questo caso, il caso, e anche questa volta il caso non esiste, a persona persone sono riuscito a incontrare questo gruppo del rinnovamento dello spirito. Eh, anche questo era un corso si guida di frente serate è successo che una serata eh, questi erano persone carismatiche imponevano le mani sulle, su quasi tutte le persone ma non tutti ci andavano e volta che sono andato eh, che mi sono seduto la prima cosa che ho fatto e me la ricordo ancora mi viene la pelle d'oca ehm, alla mia destra c'era un signore che aveva un, una croce di Cristo molto grande, l'ho presa e me l'ho appoggiato sulla testa. Mi hanno messo le mani entrambi, c'era cioè un signore e una signora, qui sul, sul, sul, sul testa, sul capo, e ha sentito una scossa talmente forte, un qualcosa di veramente come un fulmine, che persisteva, che rimaneva, e, e, e, e, non è che più le parole, e, rimane, e sono rimasto... E appena è finito il mondo dello spirito mi ha detto ok adesso che conosci i te sì, le cose dello spirito, dello spirito santo usali apri la tua mente fai vedere la differenza tra una cosa e l'altra e porta il messaggio d'amore, porta le cose i messaggi, quello che arrivano all'ospedale quella è stata una Nicola, sono rimasto tre giorni uh, e Avevo gli occhi sbarrati è stata una cosa mo molto molto forte mi ricordo che Um, appena mi fatto la sedia, sono stato seduto mezz'ora che ero, sembravo ubriaco, e sono andato da una signora uh, che organizzava l'evento e l'ho ben mm. talmente tanto che a me mi sono venute le lacrime, forse perché aveva visto quello che era successo, forse ha visto il cambiamento che ho avuto io nel mondo dello spirito. Mm. I giorni seguenti questa cosa um, ha migliorato. Il tipo di, di migliorato il tipo di medianità è un po' particolare ha migliorato il canale il metodo in cui parlavo con il mondo dello spirito Era, diciamo una cosa più limpida in più uh, mi ha tolto quel, quel paradigma quel pensiero di dire la medianità non va d'accordo con quella cristiana e invece no e invece no quello che ho visto e che mi è successo è esattamente la riposizione delle mani spirito santo, il mondo spirituale, lo spirito, era passato su di me, questa è stata una cosa stupenda, infatti quello che, che, che è stata andò, una sorta di iniziazione, è indubbiamente, indubbiamente è stata una cosa incredibile, infatti quando io parlo con alcuni miei amici e lo farò lunedì nella chiesa spiritualista dove devo andare, dove pratico, dove pratico, nel senso dove studio e spiegherò appunto che l'esperienza che ho avuto, specialmente in questa qua, con il rinnovamento dello spirito, è appunto che non c'è un'unica religione dedicata alla migliorità, o, o a viceversa, la migliorità non va unicamente con una religione, ma bensì è un tutt'uno, è nel mezzo, certo. è in tutto è da una parte e dall'altra. È una via. È una via, è una via, è, esattamente, è una via, una via che... che si incastra facilmente, si incastra, una brutta parola, si fit in inglese, se italiani minuti incastra in tutte le, le religioni. E questa è una cosa bellissima che ho imparato prima del Covid, prima che fosse successo questo famoso... Ma, ma perché si, cioè, il discorso è che il presupposto è che siamo tutti quanti, no? così, cioè, tutti quanti abbiamo cioè, questo eh, potenziale, ma semplicemente perché noi siamo questa cosa qua, cioè siamo... Siamo uno spirito incarnato e abbiamo un corpo che è energia e attraverso questo corpo noi abbiamo la possibilità di innalzare la nostra energia e riavvicinarci a quella primordiale no? in qualche modo, in tanti modi, ecco, con sicuramente quella che noi chiamiamo medianità non è nient'altro che l'apertura cioè di un portale che ci connette con La sorgente con esatto. sono, ecco. da, dove, da dove siamo venuti? Da dove siamo venuti senti, ma ehm, no, eh, la cosa che volevo chiederti è, mentre tu parlavi: cioè, se volevi ehm, eh, spiegare un po' di più ecco, questo, tuo, ehm, questo tuo rapporto, no, con questa realtà eh, di questa Chiesa. Eh, del rinnovamento dello spirito, cioè che quali sono? I, i, cioè, si chiama così rinnovamento dello spirito, no? È un gruppo, sì, ecco, è un gruppo. Qui un sì, facciamo conoscere ai nostri amici, ecco, anche delle realtà, no? Cioè, sì, eh, queste eh. persone, è un gruppo eh, che, come dicevo prima, l'ho fatto prima, pochi mesi prima del, dei lockdown, sì. eh, questo gruppo di rinnovamento dello spirito. Principalmente utilizzano i loro carismi, che possa essere come la medianità, il parlare in lingua, eh, la preghiera, eh, la guarigione, attraverso lo Spirito Santo, loro invocano lo Spirito Santo, faccio una differenza tra quello inglese, quella medianità inglese è questa, della medianità, medianità inglese si chiede al mondo spirituale di avvicinarsi, qui nel rinnovamento dello Spirito parlo unicamente dello Spirito Santo. Il parlare in lingua, um, tradotto in italiano è parlare in lingua, è praticamente un'energia del mondo spirituale, la Chiesa la vede come lo Spirito Santo, un'energia del mondo spirituale molto forte che dà preghiere o, o un qualcosa talmente importante e delicato alla persona che la riceve che rimane, le eh, volte sta eh, fagliata, eh, eh, ma anche e soprattutto l'intensità de, de, de, de della persona in cui ricevi. Ti ricordi, sono alcuni casi dove vedi gente che perde l'equilibrio, cade, perché quella è l'energia, cioè è un'energia veramente importante, forte e raffinata, che a volte le persone perdono... Eh, non è che perdono conoscenza, ma veramente... Danno cadono. anestesi, cadono. Danno anestesi, sì. perdono una cosa. È, è successo anche a me un paio di volte, dove cadevo e poi ti tornavi su e, e... non è che una cade perché uno pensa che stia male, o è successo qualcosa, e invece esattamente l'opposto. Sta veramente bene lì. Sì, ma anche perché è un'energia talmente, come dire, più sottile ma più elevata, ecco che... Sì, sono bravissimo, più sottile più elevata. E non siamo più a livello... È brutto da dire, ma non siamo più brutti a fare. Il non è la vibrazione della non, materia, non è la vibrazione della materia, non è la vibrazione del trapassato che si avvicina, ma è qualcosa Neanche, esatto. veramente più alto. Più Infatti, nella, nella, se guardiamo l'aspetto tecnico della, a livello medianico di, di, di, di questa cosa, non c'è modo di capire cosa sta succedendo. È talmente forte, talmente imponente, importante ma di una leggerezza incredibile, che è difficile capire quello che succede. Io mi ricordo che cercavo di, di, di proprio, anch'io mettevo le mani, pregavo, e vedevo dei, ero come delle onde di energia che si muovevano talmente forte che facevi fatica a distinguere chi è, che cosa, cosa sta succedendo. E poi lì viene, in, viene in, di nuovo la preghiera, la fede. Io ho fede di quello che sta facendo, di quello che sta succedendo. Ho fede di quello che sta facendo. E questo allora rafforza ancora di più la, la capacità di trasmettere queste cose dello Spirito Santo. Qui Loro, nella Medianità Inglese, è molto più dettagliato. Vanno a dettagliare cose, spiegare cosa viene questo e questo. Lì è molto più univoco e è, è basato di nuovo sulla fede. Questa è veramente... È stata un'esperienza bellissima. Mm. Eh, di questi tempi c'è cioè, molto bisogno di, eh, ne parlavamo l'altra sera, anche in un un'altra diretta, eh, c'è cioè, veramente molto bisogno per superare quello che è il problema della paura, dell'angoscia, dello stato no? in cui, insomma, riversiamo in tanti e dico, mi ci metto anch'io, nel senso che... Siamo, io sono poi particolarmente come tanti di noi cioè veniamo chiamati, ci scrivono eh? perché le persone hanno molto bisogno di aiuto e io capisco che eh, l'unica via per superare queste paure perché veramente cioè, eh, il problema è che la gente ha paura perché non capisce che cosa succederà che cosa andremo incontro no? Così. E qual è eh, quel meccanismo che riesce a spezzare la paura la preghiera la preghiera, la preghiera. È, la, è la cosa più importante. È la consapevolezza di sapere no? cioè, chi siamo noi, no? cosa eh. siamo. Siamo prima di tutto delle creature spirituali, no? siamo e delle ma... anime, che stanno vivendo l'esperienza terrena e, e quindi ma... sappiamo che questo corpo in un modo o nell'altro lo dovremmo lasciare, tutti nasciamo, tutti moriamo, ci sono tanti modi per morire, si può morire nel tempo come dire, che era nel nostro destino, ma anche in un tempo diverso, perché magari ci viene procurata una morte di qualche di un altro, non fa niente, Cioè, ma noi dobbiamo sapere che sarà la morte di un corpo. Esattamente. Non dell'anima, non dell'anima. Esattamente. E Esattamente. quindi io ho cominciato a vedere luci rosse che passavano, eh? non lo so, non ti dico niente, <ride> mi è passata una luce rossa, sì, sì, così, non so se qualcuno di voi l'ha vista, come un laser, è passato no? No, no, no, io non, la no, tua no. faccia, non so, io l'ho visto comunque, non so se altri l'hanno visto. Comunque posso dirti che quando faccio le trans, alcune persone cominciano a vedere cosa attorno a me. quindi mm -mm. Non dire... <ride> ah, beh, Intanto avvisiamo i nostri amici sempre che può succedere che ti arrivi, no? Uh, adesso poi un messaggio è una trans, però ho visto, ho visto dei movimenti. Va bene, ecco. <ride> E quindi, cosa dici? Iniziamo intanto a guardare. Allora sì, certo, diversi amici hanno chied chiedono ah, un messaggio, chissà se arriva un messaggio, se arriva, cioè, non, non è un messaggio personale, ecco, non, non so, ecco. Diciamo, è, guarda, un messaggio che uh, l'ho percepito prima, lo percepisco anche adesso, sì. e, e lo sento da un'entità molto alta sia a livello di statura e anche di intensità di come la vedo e appunto il far bisogno di spiritualità fra, fra le persone mi, mi rende proprio cosciente in questo momento, mi sta proprio parlando adesso e mi dice che ci sono tante persone che pensano di non essere in grado di non essere capaci o di avere una vita talmente impegnata dove non, non, non possono pregare o fare un, un piccolo percorso spirituale, perché lui, in questa persona um, mi sta proprio dicendo, um, non, do, non dovete calcolare la lunghezza o la grandezza di un'evoluzione spirituale, ma bensì da piccoli passi. Quindi pensate di essere come un bambino, che appena nasce, impara a gattonare, poi cammina, poi cresce e poi corre. Ed è questa la cosa. E, e, e c'è un'estrema un estrema importanza che capite esattamente da dove siete venuti abbiamo parlato prima da dove siamo venuti dalla casa del padre dovete avere coscienza di questa cosa perché è importante perché viviamo in tempi particolari e la crescita e l'apprendimento spirituale è estremamente importante poi mi parla anche di una che nella vita possono esserci situazioni come la perdita di un figlio mi parla proprio la perdita di un figlio ci sono casi, casi eh, o anime, meglio dire anime che hanno determinati eh, meccanismi o sistemi perché questo avviene, che alla mente umana è difficile comprendere ma a volte il passaggio è, ed è un dolore infinito di un figlio nel mondo dello spirito va a aprire un altro mondo alle persone che sono qui va a cambiare completamente le cose, ho detto di un figlio ma può essere di un marito, di una moglie, di un fratello, di un qualcuno quindi a volte se, se mi dice in questo momento se vedete cose che vi che vi hanno la parola è stata proprio devastata questa della perdita in qualcuno onoratela pregatela e vedete che poi sarà questa persona dal mondo dello spirito che verrà da voi quando sarà il momento quando sarete voi in grado di, di percepirla o di capirla perché non mi sta parlando che tutti diventano meglio ma bensì di momenti o situazioni dove possono esserci un qualcuno che vi aiuta a fare il percorso ma ha detto l'esempio che avete parlato che io e Anna abbiamo parlato di, di, di iniziare a camminare non, ed essere indipendenti questa è una cosa molto importante è importante come stiamo facendo adesso mi, mi fa vedere il pollice in su state dando informazioni e state facendo capire le persone un qualcosa di spirituale che è la, una delle cose più importanti della vita Sì, abbiamo abbia bisogno di, di, del lavoro del cibo dei soldi va bene ma la parte spirituale è la più importante. E mi dice, e, e ripeto di nuovo, in tanti di voi state, state lavorando, state andando bene, continuate, non fermatevi, non guardate la briciola. Se succede qualcosa, ok, andate avanti. Non sapete cosa sta succedendo? Pregate, fate una preghiera, fate un qualcosa e poi lassù un qualcuno vicino. Una, mi si è avvicinata una signora e mi ha detto che è venuta per una figlia. Non no, no mi dà il nome, no, anche se c'è il nome non so mai come leggerlo. Um, questa signora è passata dal mondo spirito 4-5 anni fa e mi dice che la figlia è qua. E mi dice, il nome come Carla mi sembra, che gli è vicino e continua a, andare a, a, continua a pregare e a andare avanti. Io sento appunto questa, questa, questa signora, anche questo, questo, questo signore, questa entità vicino a me che parlo, parlano proprio di speranza, di andare avanti e seguire il cammi, un cammino spirituale, ma non un cammino spirituale fissato da dogmi o metodi trovati da, un, da, un, da un qualche parte, ma un proprio cammino, perché da questa sera potete iniziare a fare qualcosa, potete veramente iniziare a muovervi e creare un qualcosa di veramente importante per la vostra vita e per, le vite che, e per le persone che sono vicino a voi. Questa signora mi dice anche, questo è proprio un contatto forse quasi personale, questa persona dice anche che il gatto che, che è vicino a Carla, questa signora, questa ragazza, e quando questo gatto fa le fuse da solo, è perché è, è questa madre che fa fare le il fuse il gatto, perché questo gatto è molto sensibile, perché dice che è proprio un segnale per aiutare la figlia a capire che la madre le è vicina. La madre è morta è morta di malattia, non mi dà tante informazioni al momento, ed è, è appunto, vuole dire alla figlia che è ancora lì. E ancora via, Che è ancora qua con noi, che è ancora, è ancora nel mondo, e che anche se il mondo dello spirito è viva, ecco perché vedete è ancora viva. Adesso si stanno avvicinando tanti, eh. Gli amici del mondo dello spirito. Ho visto passare luci prima, di nuovo. Mm. Mm. Adesso mi si è avvicinato un, un ragazzo, è giovane, e vuole salutare la mamma. La mamma ha, mi dice che ha un nome come Marta, poi con i nomi non so, ma voi non perdetemi. Vuole salutare la mamma perché è da tanto che, che, che non gli parla così ed è contento che, eh, dei fiori che sono in casa perché mi dice che ha detto che questa, questa madre riconoscerà il messaggio perché i fiori, dice che quando gli vicino i fiori si muovono un pochettino. Ed è appunto lui che vuole toccare questi fiori per, per dire alla madre mamma sono qua, sono qua, sono qui per te non sono, non sono sparito ora non, ho più, non sento più dolori, non ho più male sono libero, sono leggero mi posso muovere veloce come volevo e sono qui e ti voglio ancora bene anzi la è stata, e proprio ti amo Sì, questa è la signora per questa signora qua Stanno avvicinando un bel po' di persone, nel mondo dello spirito. Abbiamo aperto mm -hmm. una… Eh, ma eh, sì, questo lo pensavo, io lascio eh. che eh, possano avvicinarsi perché così… Eh, c'è è... sta stata un una delle mie guide, sì. mi ha detto, c'è una domanda in particolare che necessita una risposta, però io non, non, non, non so quale sia e non voglio neanche creare problemi. Mm. Allora, uno ha, scritto, uno ha scritto, mio fratello che non so chi è, non riesco a vedere il nome, aspettate che lo guardo, probabilmente ha riconosciuto, mm -hmm. un, un fratello che, allora, eh, dunque eh, le domande, ma adesso chiedono come si fa andare avanti con quello che succede nel mondo, questa è una bella domanda, questa è una bella domanda, mm? la risposta è arrivata ha detto con l'estrema fede fede e accettare quello che viene e verrà perché eh, noi abbiamo il nostro libero arbitrio ma viviamo in, in un sistema in un, in, un, in un mondo in un qualcosa dove a volte siamo condotti da altri ma dice con la speranza con la preghiera con la fede c'è sempre quella cosa che aiuta e quello che ho visto mi ha fatto vedere un'immagine che è, è un periodo che è stato 12 anni fa mi pare eh, nel terremoto nell'Emilia sì. le persone che si avvicinavano chi vicino le, tante chiese sono crollate ma la chiesa della Madonna non è mai la stata la Madonna non è mai, la stata non è mai crollata. Ecco. Questo è appunto per dare un esempio che nella fede eh sì, che mi ricordo ecco, Crollavano le chiese, ma la statua della Madonna, le, va, la statua della Madonna, me la ricordo quel patto. dalle mie parti chiese distrutte, sì, sì, sì, sì, sì, me la lo ricordo, e questo era appunto un segnale molto forte per dire la fede, la, la fede, fede di Maria sì. verso Gesù. O anche una fede importante, è una fede portata verso Dio, e questo perché, anche, come parlavano prima dello spiritualismo inglese, loro hanno il mondo spirituale e Dio. Importante è importante questa esperienza e credenza che si deve avere Mi si sta avvicinando un'altra persona ancora a non portano po scomitando qui è un signore che che è venuto uh, per la moglie e per la figlia è un signore che aveva problemi respiratori perché senti qualcosa e questo è proprio chiaro se senti qualcosa sulla, sul, sul torace ha fatto fatica a respirare uh, mi dici che fumava era un uomo che lo vedo con i capelli bianchi ha un po di baffi un po di barba sta stato alto più o meno come me non tanto robusto una persona alla norma, e mi dici che ero stato un, era stato un gran laboratore era un, sì, un gran lavoratore. Sono... Vediamo che faceva un lavoro manuale via degli attrezzi e... ed era uno che non si stancava mai, lavorava sempre. E questo suo lavoro lo pagava anche. Il motivo perché è venuto qua questa sera è appunto per rafforzare l'amore che aveva con la moglie e con la figlia, con le figlie. Quindi c'era più di una che il distacco che c'è adesso è solamente momentaneo ed è da basato da una linea sottile che è il corpo lui ora vede il corpo la nostra dimensione come un, un effetto specchio un, siamo vicini non siamo lontani come, come pensavate soprattutto lo dice alla moglie che ha detto che ha, ha, ha sofferto molto per il lutto ha pianto molto e ha apprezzato questo forte sentimento invece che ora è il momento di vivere è il momento di vivere vivere questo la vita che sta che, che stiamo avendo che sta succedendo essere sereni di quello che, che si è. è perché il suo l'amore che questo signore, signore mi sembra che abbia il nome come alberto ma ripeto i nomi del paio tutti um, è veramente importante ed è soprattutto contento per e, i nipotini che ci sono e se il Dio lo vorrà che arriveranno altri. È un uomo che aveva una voce abbastanza profonda. Eh, C'è eh, un messaggio. Vedi, vedi, dice mio padre. È eh, quello lì, mio di crisi di COVID respiratorio. Sì. Ho pensato anch'io quando adesso questo è andato via di COVID. Sì. Faceva il, il maiolicaro, eh, quindi eh, usava attrezzi. usava attrezzi. Sì, mia madre sta ancora mia male. Mia madre sta ancora male, e mio papà sì. sta scrivendo. Mm. Mm, mm, mm. sì, Sì, sì, sì, sì. Vedo le teste del modo che fanno sì. Le sì. vedo tre, ok, ci siamo. Sì. Adesso vado a cercarvi sul cellulare per vedere i nomi perché sulla piattaforma non si vedono i nomi. Eh, volevo farti. Eh, sai, tanti chiedono messaggi, è normale. Diciamo che in una eh, dimostrazione pubblica normalmente inglese cristiana non, non c'è a, a richiesta nel senso si avvicinano le persone che poi danno il, il contatto posso dire che si sta avvicinando mi si sono avvicinate due bambine eh, donne età tra gli 8 e dieci anni sono venute entrambe con la mano sembrano sorelle ma non sono ancora sicuro e mh, sono qui la risposta che mi ha detto sono qui, siamo venuti qua a portarvi un sorriso siamo venuti qua a portarvi un qualcosa che a volte la mamma ha dimenticato sono dicevo dagli 8-10 anni biondi, capelli lunghi bellissime bambine dice che la mamma è, mi parla di un, di un mi fanno capire che c'è stato un incidente un qualcosa con, con un autovetturo con delle macchine e queste due bambine mi verrebbe da dire sorelle perché sono molto molto molto molto legate comunque queste due bambine uh, sono passate nel mondo della luce dove vogliono assicurare i genitori non hanno sentito nulla è stato un, un grandissimo colpo un colpo fisico e, e poi sono proprio scivolate è stata una cosa proprio siamo è come è come se ci fossimo svegliate il mattino dopo non abbiamo sentito dolore dice che sono in un posto bellissimo mi dicono che c'è sempre c'è sempre il sole stanno bene e il primo ad accorgersi della loro presenza è stato proprio il cane questo cane un cane la razza non la conosco un cane abbastanza grande al pelo lungo e, e il cane ehm, ovviamente ha sofferto della de de de de pelle di queste bambine, ma quando queste bambine sono nella casa, quando si avvicinano, il cane esce ed è molto attento e vigile, e ha una specie di espressione che eh, fa capire che c'è qualcosa di, di positivo nell'aria, e sono appunto queste due bambine. Uh, queste due bambine, una, una bambina inizia con la M, il nome, e sono veramente... Um, e voglio appunto dire ai genitori, un'altra cosa è, stiamo bene. Dove siamo adesso? stiamo bene. Le, lac le lacrime sono finite. E fatele fi finite anche le vostre, perché noi stiamo bene. Stiamo bene e sono contente eh, che mi pare che sia la madre pulisca sempre le foto, ha la, la foto come su un comodino qualche parte, che bella in vista, ed è molto premurosa a pulirle, pulire la foto, la cornice, mantenere la bella pulita, e perché gli piace, alla madre piace anche che le persone che entrano vedano queste cose, perché le, le, lei mi dice, lei, le bambine mi dicono che lei l'ha sempre portata nel cuore e sempre rimarrà nel cuore e di questo e di questo loro loro ne sono coscienti e ne sono estremamente contente Un nome qual è marta michela il nome il nome che chiamato della bambina che c'è Cinzia che ha scritto nella descrizione che tu hai fatto prima parlando del gatto ha scritto era la mia mamma io mi chiamo cintia e ho accanto il mio gatto la mia mamma è morta qualche anno fa bene Bene Cinzia grazie Cinzia, è stato un piacere, grazie. So, come parlavo prima, questo è, è il NG ritorna al cerchio, ritorna com'era, era. È un po anche parlando a livello tecnico, questa è veramente una conferma importante a parte il meglio, ma anche se fosse stata negativa, attenzione. Però, in questo caso, qui aiuta la comunicazione col mondo dello spirito. Adesso mi si è avvicinata un'entità veramente interessante e penso che voglio dare un messaggio a te, Anna. Ah. Sì, mi hai detto voglio parlare con Anna, penso <ride> ok. Non fatti di piangere! No, no, no, quindi... No, no, no, quindi no. Pensa alla mia situazione adesso, <ride> come sono messo. È una persona molto diretta e dice il lavoro che stai facendo avrà un... Sarai ripagata al momento giusto. Già sai quello che stai... Già sai... Sei molto cosciente di cosa stai facendo, ma vedrai nei prossimi 4-5 anni. Questa persona è anche molto contenta di, di come hai affrontato una determinata e specifica perdita di una persona, e mi dice che tutto l'aiuto che hai che ti hanno anche ricevuto dalla da persone, ma soprattutto come dici tu dei piani alti, ha avuto ha, ha, ha, la parola: è stata eh, hai dato hai, il risultato che hai dato è stato per eccellente. È esattamente quello che molti si aspettavano. Molti del mondo dello spirito, a livelli molto alti, si aspettavano. E questo, uh, di questo ne sono contenti, onorati, di poter avere il, il, il metodo di poter lavorare con te attraverso la tua conoscenza, ma soprattutto attraverso il sentimento che tu um, metti in queste cose, aiutare in le persone. Tu sei proprio il, channel, il canale tra loro e le persone qua che sono qua con noi. Questa è una cosa importante. Poi c'è un altro signore che si mi è avvicinato e lo sento molto, ehm, una persona molto amo, amorevole, molto gentile, una persona molto colta e ho proprio la sensazione come se ti volesse stringere eh, e abbracciarti e dire: Sono sempre, ero con te e lo sono ancora difficilmente ti sbaranti sì. difficilmente ti sbarasserai di beh sono ancora sono ancora qua con te io sto veramente mi dici io sto veramente bene e continua come ti detto come ti abbiamo detto prima continua per questa strada e dai un bacio anche se già ci riesco dai un bacio ai figli ai nostri figli Chi gli vuole un mondo bene? Oh, Ti ho fatto piangere, non volevo. <ride> ho detto non farmi piangere, lo sapevo. Che io, mi... eh, lo, lo sta, lo sta, io a volte, forse a videocapro, guardo in alto, eh, grazie, grazie. le, le vedo in alto. Non è che sto. <ride> io non chiedo mai niente, te l'ho detto, vero? Io non chiedo mai, non chiedo mai, non chiedo mai quando ci sono i medium, non... poi lascio sempre il eh, posto agli altri, non ho anche nei convegni, nelle cose non lo faccio mai, ecco, però <ride> immaginate, quindi praticamente sono venuti i miei amici dei piani alti a confermarmi, insomma, mi hanno dato la pacca sulla spalla questa sera, <ride> mi hanno detto brava, grazie, no, veramente no. grazie infinite, grazie, e buona. grazie per il mio Michele, per il mio marito, che era un uomo veramente eccezionale, ed era un uomo di grande cultura, come tu hai detto. Veramente. Infatti mi vedevo una M, ma proprio, Michele. Nome... Michele. Michele. Michele. O M è un nome lungo, Michele, okay, ci era un uomo veramente molto, di grande cultura e um, uno spirito molto elevato ecco, insomma. E quindi veramente chiedo scusa a tutti i nostri amici, non, non volevo portare via eh, dello spazio per voi. Ecco, io di fatti ripeto, non chiedo mai niente. Comunque si vede che questa sera era il tempo. Certo era il tempo, grazie grazie veramente tanto Riccardo dai, adesso lasciamo spazio ad altri così <ride> facciamo piangere qualche di altro adesso ma io pianto di gioia eh? cioè, Dì, sì, di, sì, pianto certo. di gioia veramente di grande emozione perché sono, eh, sono lacrime di amore di emozione di e grande e, amore questo, la, eh. esatto, la, la, la medianità la vera eh. medianità allora Mi si è avvicinato un bambino um, dai 6 agli 8 anni. Eh, questo bambino, quando era in vita, aveva problemi, aveva problemi motori. Era un bambino che gli piaceva la bicicletta, il triciclo, e eh, purtroppo per motivi di salute non, non, non poteva. E la prima cosa che mi ha fatto vedere è appunto: Ora sto correndo. Ora posso correre, posso usare la bicicletta, posso muovermi liberamente. E si rivolge alla madre, alla madre, al padre, ai genitori, nel senso come sono libero io, liberatevi anche voi. questo senso, liberate nel senso del, del dispiacere che hanno avuto della perdita del loro figlio. Mi sembra che si chiami Mattia. Ehm, perché mi dice che... Ehm, cioè, la, la sua anima ha dovuto vivere vita, la vita terrena per un determinato motivo, che dice forse è incomprensibile, cioè è comprensibile capire le parole, ma è incomprensibile il motivo, ma era tutto in un piano divino, tutto in un piano ben preciso per la propria anima, ma soprattutto perché anche i genitori hanno vissuto e imparato certe cose e sono adesso, mi, mi confermo, sono qua in linea con noi, e stanno affrontando un percorso spirituale. Se questa cosa, se questo trapasso di questo bambino, questo bambino è nato con problemi non. non, non, non, non, non ha detto anche un nome della malattia, ma è malattia ma abbastanza lungo, quindi era già tutto nella, nel cammino di quest'anima, nel, nel percorso di quest'anima. Però questo ha fatto crescere molto i genitori, perché vivere con un bambino, quando nasce un bambino, chi ha figli come me lo sa, che i bambini, se c'è qualcosa che non va i genitori vanno in, prima in panico, poi cominciano a capire a cercare di capire come si... aiutarli ecco, questa è stata una cosa questo bambino mi dice che i loro genitori hanno avuto una crescita veramente importante come farlo vivere e crescere e adesso si è a uno step successivo ovvero una crescita importante spirituale questo bambino dice: Mattia, ripetuto il nome Mattia mi dice che eh, ritornerà presto mi dice che non ci sono stati tanti, mi ha detto non, non ho parlato tanto con la mamma o col papà, ma mi dice che eh, futuro, in futuro eh, sicuramente le cose miglioreranno. Quando, in, quando saranno capaci di essere liberi da questo pensiero della perdita tutto e di vivere a pieno, ovviamente io aggiungo in modo complicato, vivere a pieno la propria vita, allora il, il collegamento, il modo in cui lui va, Mattia verrà a parlare sarà molto più, molto più semplice. Mi, mi, di nuovo mi fa vedere che um, questo bambino corre con questa bicicletta avanti e indietro, avanti e indietro, perché poi impara anche che il papà aveva questa passione della, della bicicletta, di muoversi, è anche una persona fisica, e, e il bambino lo ringrazia, ringrazia il padre per averlo portato, quando era piccolo, a fare questa attività fisica, questa attività di, di, di, di, della bicicletta, perché lui con la sua malattia mi sembra distrofia muscolare, ma non ne sono sicuro. Non, non, non mi muove la testa, però era una, una, una malattia che faceva fatica a muoversi. Infatti, mi pare che lui proprio pian piano si sia proprio fermato e il corpo cioè, il cuore si è fermato anche lui. E, e, e i genitori, e anche il bambino alla fine sapeva che non era che doveva finire così. Però mi dice che anche negli ultimi periodi di cui ha vissuto sul mondo terreno stava bene. E ha sempre sempre sentito l'amore dei genitori l'ha sempre sentito lui mi dice che è stato orgoglioso di avere dei genitori come loro e, e, e, e proprio sento anche adesso una fortissima un fortissimo sentimento un fortissimo palpitazione sul cuore sento proprio questo bambino ha ah, amato i propri genitori anche per un periodo corto secondo periodo corto però lui veramente l'ha amato e, ed è anche qua appunto per ringraziare per tutto quello che hanno, che hanno fatto per lui. Perché è stato, è, internamente, nel suo animo è stato bene quando era qua nel mondo dello spirito. L'immagine che ho visto adesso è un grandissimo cuore, questo bambino con le braccia aperte, che guarda verso i genitori. Ed è una bellissima immagine di chiaroveggenza mentale ma è stupenda ed l'ho voluto condividere perché è veramente è stata veramente bella questa immagine è molto molto anche la parte è molto molto molto molto bella molto bella piena di emozioni sì piena di emozioni e chissà se appunto qualcuno non vedo se, se, se ci sono c'era la madre di questo bambino. Dentro, da, cum, da come questo. mi ha... Mi l'ha detto sì, però sì. Mi, mi, mi parla un'altra entità, un'altra guida, mi dice, se, la, se non è... adesso non parli di quella madre, però... Poi, Ma magari vede, la rivedrà, rivedrà la, diretta sì, e esatto. la rivedrà, la e la rivedrà. è vero? Anche io ho ricevuto una cosa così, eh? Sì. Infatti, mi sembra che il primo o secondo eh, mi dicevano fallo. Mi aiuta anche. Vedo tu parla, poi non ti preoccupare. Dopo lo la vedrà, dopo eh, lo esatto, vedrà. La conferma, e, se, e se lo vedrà, ce lo scriverà, eh, ce lo, Esattamente, se, se lo, vedrà, lo vedrà, ce lo, lo scriverà. scriverà. Che, che, che come sai, nessuno viene a caso stasera. certo certo nessuno certo. viene a caso. Quanto abbiamo ancora di tempo? Quello che vuoi tu, quello, quello che vuoi io, eh, stiamo qua fino a domani. I nostri amici sono tanti non vanno via. No, no, ma non vuol vogliamo dare un tempo perché tu anche devi lavorare. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. È quel problema. Andiamo avanti ancora un po'. Dai, sì, sì, sì. La cosa è che le energie poi quando di fermarsi fanno uno switch e mi dico, ti fermi, ok, va bene. Finché fin fin fin arrivano io non ho problemi, anzi, ho una certa energia adesso che sto bene, quindi... Eh, bene, allora. sì, fino a domani ci scrivono i nostri amici, eh. che cari, eh. grazie. No, mi, fa, mi fa piacere anche avere questa opportunità di poter lavorare per il mondo spirituale, per i nostri amici. Dai, questa non... sera facciamo una cosa veramente, aiutiamo tanto, eh? E, e, e ti devo ringraziare. Noi, e noi ringraziamo te. Ah, ti ringrazio, ringrazio, ringrazio tutti. Ringraziamo tutti per questa... Noi ringraziamo te. Abbiamo veramente tutti bisogno di stare molto uniti, di aiutarci reciprocamente, ognuno per come, come può. Ognuno come qua, sì. E Hai noi certo. siamo qua, pronti ad accogliere chi vuole venire. Allora, mi si è avvicinato un signore che ho visto prima la sigaretta che lui... È un signore che uh, fumava, um, ma dici che non è stata il fumo la causa della morte? Diciamo che è un signore che mi si presenta a me come una persona molto stile, um, molto molto British. Per, per farla capire, mi sembra proprio un uomo con uno stile. Austero. Austero, garbato anche, um, con una, um, uno sguardo intenso e profondo. E' una persona che sapeva il fatto suo, sapeva cosa voleva e mi dice quello che volevo ottenere per me e per la mia famiglia l'ho ottenuto. Però me lo dice in modo molto... Pacato, attenzione, eh. non è che stiamo parlando di qualcuno, ok? Mm. Che... Ed è venuto, um, è venuto portare un messaggio uh, per la moglie, ma mi parla anche di, un, di qualcun altro, un'altra persona vicino, che non ho ancora capito, non mi si è ancora presentato bene. Per la moglie dice che um, m, è stata la persona, oltre che i figli, in cui lui ha amato di più. Dice che um, dice, forse non sono riuscito, dice, forse non sono riuscito a farlo vedere, eh? sicuramente non agli altri, ma ho veramente um, amato molto, molto mia moglie, e poi anche i figli. Dice che è stato un uomo con una, un uomo molto di cuore, una persona appassionata, una persona. Dice anche che è stato uno che ha viaggiato il mondo, è una persona che ha molto viaggiato, ma l'amore che sento, che, che trasmette a, che vuole trasmettere alla moglie, no, che vuole trasmettere, vuole confermare l'amore che ha trasmesso alla moglie, è veramente incredibile. E quello che gli dice è... Sì, fatti forza, anche se si è in un periodo complicato la eh, se, mi, mi ripete sei capace hai la possibilità e sei capace di, ah, di, poter, di poter andare avanti sei capace e ne hai le possibilità e, e mi fa vedere che eh, appoggi il dito sulla tempia eh, nel senso hai anche la chiarezza mentale per fare tutto quello che tu desideri mi parla che sì come, come tutti adesso sono momenti un po' complicati, ma la vera verità mi sei dentro di te, non è nel... hai detto la parola in inglese, nei gossip che senti in giro, ma bensì la verità è dentro di te e con le forze che hai e con l'amore che stiamo ancora provando, perché la morte non ci ha separati, ha separato il corpo, ma non ha separato le armi, puoi andare avanti e poi... E, Definitely in inglese, e definitivamente la puoi, la puoi fare. Uh, questa persona aveva un, un, sicuramente aveva dei collegamenti con l'Inghilterra, perché sento che eh, parlava più di una lingua, e il modo in cui si, si muove, era una, una persona... Mi sembra che come lavoro fa, um, fosse un... Ah, in inglese, businessman, fosse uno che viaggiava per lavoro un uh, sales manager, qualcuno che vendeva prodotti dall'Italia all'Inghilterra per il mondo. Era una persona e, e quando sì, mi fa di nuovo vedere la sigaretta, ma dice che non è la sigaretta. È un suo simbolo di riconoscimento. Poi mi parla una prova in inglese dice smoke. Smoke nel senso ovviamente, di fumo, ma non ha niente a che fare con il fumo. Vedete che, che è una persona mi fa capire che è stata una persona. Mh, e ripete, interessante, qualcuno che era da scoprire, è l'unica persona che l'aveva la scoperto, è, è stata la moglie. Ed è qua per incoraggiarla di nuovo. E poi e, ripete, poi dici di nuovo, se qualcosa non va comunque, hai aiuto dei nostri figli, che anche se sembrano distanti o sembrano da, uh, da altre parti, con la mente, attenzione, sono comunque vicini. Sono comunque vicina alla signora, a questa moglie a questa signora. e nel loro modo, come lui, c'è comunque amore fra essi. All'inizio vi ho parlato di un qualcuno vicino a loro, um, vicino alla signora. Um, non mi dà un riferimento preciso se è un vicino se è un amico. E il messaggio è: se queste persone ti creano ansia o preoccupazione prenditi in modo garbato prenditi una pausa da loro sta tranquilla, sta un po' per le tue cose leggi un libro sta un po' da solo perché dice che anche questa signora mi piace molto leggere prenditi un po' di questo suo tempo per mettersi tranquilla e darsi un po' di di forza nell'andare nel avanti ok Mi ricordo che quando ho iniziato le prime volte il mio metodo di, di stacco, apertura e chiusura, era un sorso d'acqua. Sorso d'acqua. Vabbè, va bene quello perché ah, io bevevo l'acqua, essere... sì. si fermava eh, e sì. poi cominciava a curare. Sì sì, sì, sì, mi dispiace se non vi guardo. Volte? Sì, sì, non ti preoccupare, tu guarda dove devi guardare. Oh, oh, Ma okay. ecco, vai, non ti preoccupare, Riccardo ma ehm, no, diciamo che sì, davvero queste luci che passano dietro con <ride> movimenti vari, ma io le ho avute anche qua nel mio salone, le ho avute anche qua nel salone con grandi carichi di energia anche qui mi si è avvicinata adesso una persona che ehm, mi parla dell'amore, mi parla dell'amore e mi dice che ehm, tutta questa cosa, questa piattaforma, questi incontri che, che vengono fatti sono una parte importante dell'amore, perché viene, viene dato un, un determinato aiuto e servizio in base ai concetti de, dell'amore che, che, che, come si vede in questo caso con me, vengono dal modo, da modo dello spirito. Ed è importante mantenere questo um, livello d'amore, questa... Um, la però è stata intensità, nel senso, questa continuità nell'intensità di questo amore andare avanti con queste cose. Perché tanti. Io adesso sul mio schermo vedo dei messaggi, ma no, non riesco a leggerli, perché se leggo i messaggi poi perdo. No, no, Tu non ti preoccupare, e, guardo io. E questa cosa dice: continuate. Perché può sembrare. Ehm, Continuate e, e, e proseguite e ponetevi molte domande. Parla appunto dei nostri amici adesso in contatto con noi, qui su Focus. Um, Pone... Com, studiate, comprendete e ponetevi la domanda. Cercate sempre un qualcosa di più. Progredite. Ma sempre nell'amore, perché in questo caso in, in queste serate c'è molto sentimento, molto amore. Sì. E, questa persona, sto cercando di capire e ehm, da yeah, dove viene, mi dice: ci sono molti. Ogni, mi dice che ognuno di noi ha un, la, i propri cari del mondo spirito, ma anche uno spirito guida. Chiamiamolo per farla semplice, uno spirito guida assegnato a più persone. Chi lavora o chi si avvicina o chi ha bisogno di aiuto, a volte aumentano. È normale, anche, lo, anche, anche il mondo spirituale a volte ha bisogno di aiuto se avvicina a altre anime. Io ricordo anni fa, ne ero non lo sai, e ribadisce ancora di nuovo il concetto dell'amore, di riuscire a, a stare nell'amore e progredire. E fatevi sempre, sempre una seconda domanda. Cosa ho imparato oggi? Cosa ho imparato questa sera? Cosa imparerò? Cosa mi è entrato nel cuore? Cosa è rimasto nel cuore? Cosa è arrivato dalla mente e poi è arrivato dal cuore? E poi andate avanti e mi dici se siete nell'amore il prossimo step arriva la risposta arriva ogni momento perché dice che c'è ogni momento ogni momento ha una fase ogni sensazione emozione crescita ha una fase e da lì poi si passa da uno step a un altro. Fa... e ripeto vi dici di nuovo: e non sarete mai soli, mai anche se oggi vi sentite soli senza amore oppure c'è qualcuno vicino che vi ama, ma non lo percepisce. Non lo siete concentratevi sull'amore, sull'amore vostro, il sull vostro amore interiore, il vostro cuore. Questo è il messaggio che questa entità, e vi posso dire che è abbastanza, è, abbastanza, è molto luminosa che vuole dare l'amore. En entrate in voi stessi, cercate di capire, cercate quel punto nel vostro cuore dove ancora la luce non arriva, cercate di andare se potete fino in fondo per poter amare di più e crescere. Vedo tanti cuori nei messaggi a destra. Uh, voglio dirti una cosa che io credo profondamente in questo ultimo messaggio mh, che hai ricevuto ed è, è il motivo per cui io sono qua a fare il mio volontariato su Focus. Cioè, da donna del mondo della comunicazione so che bisogna usare la rete per sì. aiutare più persone, e eh, arrivare a più persone. E quindi usare cioè, questo aspetto della tecnologia proprio per riuscire a svolgere meglio il, insomma, il proprio compito. E Mai come adesso, le persone, tutti i nostri amici che ringrazio, che sono tantissimi, ci stanno continuando a seguire, e, e sono la testimonianza di quanto ci sia bisogno di fare questo, di quanto ci possa aiutare la rete e quindi come bisogna... Si debba utilizzare bene e nel bene la rete eh, per dare supporto alle persone che soffrono, che si sentono sole, che non capiscono, che non conoscono, che faticano nell'elaborazione di una perdita e quindi tutto quello che noi possiamo offrire, quello che noi come focus insomma facciamo con eh, la programmazione che cioè io forse sono anche un po' anche a volte un po' severa però credo profondamente che le cose vanno fatte vanno fatte bene che noi dobbiamo cercare di aiutare il più possibile le persone offrendo le cose che davvero servono e quelle che sono importanti per rinforzare le persone dentro nella mente nello spirito no? ecco. E, e poi perché abbiano la certezza il nostro slogan è focus 3.0 sempre vicino a voi no? Eh, sempre sai. vicino a voi, esatto. vicino voi. Eh, esattamente, esattamente. infatti è... mi hai dato una conferma uh, da, da ragazzino dice ma come oh, sono un medium e lavoro con i computer che senso ha no. esattamente quello che abbiamo detto uno strumento tipo la rete internet certo la voce del mondo spirituale. E eh, tu guarda che anche tu, anche tu hai fatto un percorso che è un po' simile al mio. Cioè tu l'hai fatto da un punto di vista tecnologico, più tecnologico. Io l'ho fatto perché ho fatto i miei studi, le mie esperienze, tutte le cose prima, poi ho fatto giornalismo, pubbliche relazioni, quindi giornali, comunicazioni, tutti i media, saper lavorare in televisione, in radio, sui giornali, nel web, cioè usare tutte le piattaforme di sostegno. No? Ecco. E tu con la tua esperienza di medium, eh, cioè, eh, stare anche in quell'ambito, perché con per conoscere bene c'è cioè, questo strumento, ah, certo. no? saperlo Infatti. poi. Infatti, esatto. questi strumenti c'è un senso c'è un senso eh, esatto sì. e infatti questo è vedere come noi siamo di questa epoca cioè tu sei più giovane di me ma cioè noi siamo in questo tempo dobbiamo usare eh, esatto. no, le cose di questo tempo per svolgere il nostro compito ecco insomma. Esattamente, esattamente esatto hai completamente ragione guarda il mondo spirituale pian piano si sta allontanando mi sta dicendo Ecco sì, ma io volevo dirti che non volevo so, approfittare più così. No, no, no, per me è stato un piacere. Ecco, ad esempio, una nostra amica ha scritto proprio eh, eh, Annaccare il tuo aiuto attraverso la rete è immensamente prezioso, grazie a te, al tuo ospite, a Enrico, a tutto lo staff di Focus. Ecco, che non leggo chi è che l'ha scritto, va bene, ma è una nostra amica prima ha scritto che era suo marito. Eh, quello ah, del fumo molto bene. bene grazie di aver dato conferma Qui eh, eh, chiedono ma Riccardo si può contattare per delle sedute per noi italiani eh, sì, sì certo sì. adesso magari eh, Riccardo puoi scrivere tu nei commenti eh, sì. alla fine della diretta vuoi scrivere un, un, un tuo riferimento per cui le persone sì io ho una semplicissima pagina facebook di un gruppo si chiama una voce dalle nuvole casualmente una voce mm -hmm. dalle nuvole e ho anche un sito, ma la pagina Facebook è migliore, è sempre aggiornata. tutto Dove lì faccio incontri mensili, settimanali. Al momento con Zoom, forse nei prossimi mesi le cose andranno meglio e sicuramente ritorno in Italia perché sono italiana e voglio tornare in Italia a fare qualche weekend, qualcosa. e Certamente, io lascio. Innanzitutto, ringrazio tutte le persone i nostri amici di Focus 3.0 che sono stati questa sera, ringrazio infinitamente Anna e Enrico per la possibilità che mi ha dato. Eh, anche per me questa sera è stata una grandissima conferma che il mondo spirituale mesi fa anche in un modo abbastanza determinato sì. mi ha detto di iniziare a lavorare esattamente come adesso e per me questa è stata una cosa di un, in, di un piacere immenso riuscire a poter lavorare, ah, oltretutto anche nella mia lingua quindi potevo esprimermi senza pensare ma ha detto la parola giusta in inglese o no? Ed è stata una cosa, un'opportunità grandissima. Quindi, di nuovo, grazie a tutti i partecipanti che sono stati questa sera, rinnovo di nuovo il ringraziamento di Enrico, d'Anna, e dopo certamente vi lascio un link sulla mia pagina. Eh, noi poi, insomma, poi e no, eh, eh, poi poi ci organizziamo, ormai eh, si sì, è entrato nella famiglia, eh. adesso vediamo di… Io voglio essere educato, sai quando uno mangia un dolce, eh, non ancora, ma non voglio chiederlo, <ride> e allora ho no, detto, eh, Sono sicura che anche i nostri amici eh, sono felici di poterti rincontrare, caro Riccardo, davvero, ecco. abbiamo fatto veramente una bella… guarda qua quanti, quanti cuori che ci sono, eh. Qua, eh, ecco. è... <ride> Bellissimo. Mi fa, mi fa veramente molto piacere una cosa no, è stato noi abbiamo iniziato e abbiamo detto eh, lasciamo fare a loro, è vero? Sì, esattamente E dicevamo, tutti e due dicevamo, secondo me succedono delle cose stasera, io poi non mi aspettavo che succedesse che i miei capi dai piani alti venissero a, a darmi il voto questa sera ecco. e che poi arrivasse anche mio marito è stato veramente un dono enorme cioè, sono venuti tutti. Devo dire che il mio arcangelo mi ha detto che quando arriverà il mio momento verranno loro a prendermi. Mi ha detto questo Sappi che quando arriverà il tuo momento, mi ha detto non avere paura, chiamaci, mi ha detto, e ricordati che verremo noi a prenderti. E questo, però, non capita a tutte le anime, mi ha detto. Eh beh, questo e posso... forse è legato a quello che hanno detto adesso, no? che sia. No, che, insomma, come hanno detto da lì alla fine, del, quando ho fatto il libro, mi ricordo che mi avevano fatto, insomma, mi avevano fatto anche lì, mi avevano fatto i complimenti, ecco, insomma, che erano contenti di quello che avevo fatto ecco, come lavoro. E quindi dai, noi siamo qua, tutti in campo a fare servizio. Ecco, allora dai, questa sera abbiamo, lo so che ci sono tanti nostri amici che aspettavano magari messaggi, che resta, eh, però ne vogliamo dare uno che vale per tutti? Riccardo? Ne vogliamo dare uno che va per tutti, mi, da, mi, mi sono levate tre parole: mm. amate, pregate e rispettatevi, e se ne vanno dagli altri: il, il, il mondo dello spirito, i vostri cari. il buon Gesù, il buon Dio, e tutti coloro che collaborano con Codesti, la parola che diventa, non vi lasceranno mai soli e sono sempre vicino a voi ogni volta che chiedete aiuto. E una voce mi ripete, mi controllo più alto. Chiedete aiuto e sarete ascoltate, non aspettate, fate il primo passo e qualcosa succederà. Io visto, eh, adesso vedo un'immagine di un fiore, eh, mi sembra un tulipano, coloratissimo, bellissimo, con tanti cuori vicino. E con una specie di scritta, questa è chiaramente visiva, con scritta: Noi siamo qui, anche per voi. E mi, eh, sento proprio un abbraccio fortissimo da tutti voi. Un, un abbraccio fortissimo a tutti voi, da noi che siamo nel mondo dell'amore. E della luce divina e, e conclude con un amen è come una preghiera questa grazie questo, questo era, era l'ultimo bello ultimo messaggio. grazie grazie grazie grazie, eh? grazie grazie anche al mondo dello spirito soprattutto a loro davvero queste conferme fanno sempre molto bene al cuore No? e danno forza e danno forza, ecco quindi questa sera ecco, speriamo di avere portato eh, sostegno a tante persone e anche non solo questa sera e tutte le volte che le persone riguarderanno questa di diretta potranno prendere forza ecco quindi tenetevela io dico sempre quando ci sono le cose che aiutano ogni tanto andatevele a rivedere scaricatele e ogni tanto andatevele a rivedere perché ogni volta quando uno le riascolta no, eh, e prende forza le rivede e le prende forza Noi, ogni tanto è come se ci ricaricassimo no andando a, sì. a rivedere questo mm? sì. Bene. Io, io, io le faccio così nel mio tab sono una cosa molto tecnica nel sì. mio tab riguardo le serate e, e in ogni volta c'è sempre qualcosa in cui si impara e si, e si rivede certo. sicuramente Benissimo, allora con questo davvero grazie a tutti, ai nostri amici che sono stati tantissimi, sia su Facebook che su YouTube, grazie davvero di cuore a tutti, un saluto caro a te, caro Riccardo, da parte di, di Enrico, Anna. di tutto lo staff di Focus e ai nostri amici, io do appuntamento al prossimo mercoledì, al prossimo salotto di Anna, non mancate, ricordate.